Guardiano Supremo! Non c'è niente che possa spaventare! <totipo> ah, non temete! Io fermerò le difese, vi salverò e completerò la missione in un lampo! Sei davvero ottimista, piromane! Non mi ingannerai di nuovo col tuo sciocco miraggio! Il Supremo Ultraguardiano! State a vedere! Coraggio, Rick, non sono altro che i noqui Non devi aver paura. No, no? Paura! Trovo la vostra stupidità infinitamente divertente, ma ora basta! Assaggia il mio potere! Eff ah! potresti provare a darti una mossa? Non resisteremo per sempre! Sto facendo progressi! Tranquillo, c'è tempo! Poter insultare le persone solo perché sei Vega, il leggendario? Tu sei un Mork! Uh, ottima frecciatina per un Mork! Ah. Oh, Riff, smettila! Non posso resistere ai suoi attacchi se non ti concentri! Ma ha iniziato l'u... Riff, se non superi la tua paura per i Morcogon, siamo finiti! Io non ho... Ho paura dei Morcogon, Ico! Sì che hai paura. E l'unico vero modo per superarla è affrontarla adesso. Se io affronto questo calore, tu puoi affrontare quelle creaturine soffici e carine. Oh, mamma. Ok, adesso chiudi gli occhi e ripeti dopo di me. Io ho paura dei Morcogon. Io ho paura dei Morcogon non ti ho sentito. Io ho paura dei morcogon. Parla più forte! Io ho paura dei morcogon! E ora corre! E ah, ho paura dei E ho paura dei morcogon. Sì, fai così! Ah. Sì, mi fate paura! Siete impetanti, siete morbidi, siete carini e siete coccolosi! I vostri occhi sono troppo grandi! Ho paura di voi e non mi importa se lo sanno tutti Ho paura di te e di te e anche di te E se avessero ragione, se io non fossi il supremo guardiano Se io fossi un MarcoGon. L'unica persona che sa chi sei, Riff, sei tu Oh, sei gonfiato come un pavone O forse dovrei dire come un MarcoGon. Ce l'ho fatta, ho affrontato le mie paure Adesso non ho più paura dei MarcoGon. Grazie, Icor! Già, questo lo vedo. Pensavo che sparare come un matto per sbloccare il sistema di difesa fosse il tuo piano. Oh, sì, certo! Ma non ci ho mica pensato. Ed è molto più veloce. Congratulazioni, Riff. Sei riuscito a controllare il tuo temperamento. Ti sei comportato quasi da adulto. Devo ammettere, non sei andato male. E tu hai colpito Xator molto bene, Nucleor. Credo potremmo andare d'accordo. Prossimo sigillo! Sto arrivando! meeting.